Cominciamo, se volete prendere posto continuiamo con questa nostra piccola maratona di questa giornata su, che come vedete ha molti ospiti tutti molto interessanti quindi cerchiamo di stare nei tempi perché sarebbe bello avere una settimana intera senza finire per poter parlare di tutto questo invece siamo qui soltanto oggi adesso parliamo di Indrangheta e direi che abbiamo la fortuna di parlarne con una delle persone che se ne intende di più il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Giuseppe Pignatone che si intende molto di mafia avendo fatto servizio a Capalermo e avendo iniziato una serie di inchieste che poi portano alla cattura di Provenzano si intende di mafia di Indrangheta ma si intende anche di Indrangheta dalle nostre parti avendo partecipato ad un'inchiesta che si chiama Il Crimine che ha, parlato anche, eh, che ha portato ad una serie di arresti tra sud e nord a lui io vorrei fare un milione di domande gliene faccio soltanto qualcuna e cerco di fare le domande più semplici e più banali se volete perché è dalle banalità che si parte no, per, per raccontare tutto la prima domanda molto banale è questa noi leggiamo ogni tanto ci viene detto che l'andrangheta è la mafia più pericolosa del mondo è vero? a che punto è l'andrangheta in quanto mafia? pronto? sì e questo è quello che diciamo tutti, lasciamo perdere il mondo perché probabilmente, insomma, dovremmo quantificare entità che non conosciamo, se non eh, vagamente dai giornali, i cinesi, i russi, eccetera, certamente in questo momento è la mafia più potente, più pericolosa e più ricca d'Italia e d'Europa. Questo perché si può dire? Perché l'andrangheta ha un controllo pervasivo e molto pressoché completo della sua provincia di origine che è Reggio Calabria e alcune propagande di origine che è Reggio Calabria nella Regione Calabria, poi ha un ruolo pressoché monopolistico nel di intermediario, nel traffico mondiale di stupefacenti con i grandi produttori sudamericani e questo assicura all'andrangheta dei guadagni iperbolici poi si fanno delle, dei conteggi e delle cifre la cui attendibilità è sempre molto relativa ma questo è fuori discussione se pensiamo che sono stati sequestrati al porto di Tauro 500 kg di cocaina a, a settembre scorso e 1000 kg la 15 giorni fa, e ovviamente quello che viene sequestrato è solo una piccola parte di quello che passa, ci, abbiamo già una vaga idea di, di che cosa possa guadagnare l'andrangheta in questo modo. Poi l'andrangheta ha un altro elemento di forza, l'altro elemento di forza è che <coughs> è diffuso in tutto il mondo, che poi è una grande diversità con la mafia siciliana, perché L'emigrazione calabrese, che è composta ovviamente in grandissima parte di persone per bene, però questa emigrazione che è diffusa in tanti paesi del mondo, non solo quelli d'Europa, ma in Canada, Australia, Sud America, eccetera, ha dato luogo, insieme a tante persone per bene che lavorano, a, alla creazione, questa è la caratteristica particolare dell'andrangheta, alla creazione di... <coughs> organizzazioni mafiose addirittura usiamo il termine di clonazione per dire raddoppiate non, eh, sullo stesso schema preciso che c'è in Calabria la, la, come dire, la struttura base si chiama locale che indica di solito un paese o un quartiere di una grande città basata su una forte struttura familistica e poi leggete sui giornali che c'è il locale di Desio in Lombardia il locale di Ro, il locale di Milano tutti questi sono in realtà una clonazione cioè una, un raddoppio di un'analoga struttura che esiste in un paese magari microscopico di 1000-2000 abitanti nella provincia di Reggio Calabria sull'emigrazione anche normale o a suo tempo col fenomeno del soggiorno obbligato come è avvenuto credo proprio qui in Emilia si è costituita accanto a una colonia di persone per bene che lavorano guadagnano, fanno fortuna oppure continuano a stentare la vita, una locale di indrangheta che ovviamente rimane in collegamento permanente con la mh, struttura originaria, cioè con quella di questi paesini, Platia, Africo, San Luca, Sinopoli, che sono paesi di mille, duemila abitanti. E la cosa strana che è certificata, dimostrata dai processi, in particolare da quel processo crimine che è, è quello fatto insieme fra noi di Reggio Calabria e i colleghi di Milano ma anche eh, spazia su tutto il nord Italia ma anche su eh, questioni su tutto il mondo e che da Desio, da, da Rho da Montreal, da Toronto da Melbourne vengono periodicamente naturalmente da Desio bastano 10 ore di macchina non so più o meno da, da Toronto ci vorranno 12 ore d'aereo e quindi magari è meno frequente ma periodicamente vengono anche da Toronto a questi paesi della, della provincia Reggio Calabria a concordare, a prendere direttive, a resocontare quello che hanno fatto e in caso di contrasto o in caso comunque di chi deve dare gli ordini e i comandi vengono da questi paesi della provincia di Reggio Calabria, per questo noi continuiamo a dire convintamente sulla base delle risultanze processuali, sono tutte intercettazioni, molti avrete visti anche in televisione, filmati eccetera, che il cuore e il cervello dell'andrangheta è in provincia di Reggio Calabria, anche se le sue propaggini sono in tutto il mondo e se il suo... Eh, come dire, polmone finanziario è certamente nel nord Italia e a Milano in particolare in Lombardia in particolare a questo proposito aggiungo un'altra domanda molto banale, però non è così banale visto che da molte parti e non faccio un discorso politico ma proprio tecnico, da molte parti si dice che non è vero allora l'Andrangheta è anche al nord l'ultimo arresto di un latitante di Andrangheta è avvenuto qui vicino noi siamo qui a Casalecchio è avvenuto insomma praticamente dietro casa allora l'Andrangheta è anche al nord, l'Andrangheta è anche in Emilia-Romagna, com'è successo che l'Andrangheta è arrivata fino qua? È successo come le ho detto, cioè eh, con l'emigrazione forzata o meno, eh, sottolineo, i calabresi sono gente per bene nella stragrande maggioranza come lo sono i siciliani e come sono gli emiliani, però è innegabile che così come i siciliani, io sono siciliano, lei lo ricordava, e, e, ci sono i mafiosi e in Calabria ci sono gli indranghetisti, cioè gente associata a, a de, per delinquere con quelle caratteristiche particolari che sono organizzazioni mafiose. È successo, ripeto, qua ci saranno certamente tanti lavoratori per beni e, e ci sono quelli che invece hanno costituito queste strutture di tipo mafioso che ovviamente rimangono in contatto con la Calabria e delinquono sotto la regia, per dire, della Calabria noi abbiamo, nelle intercettazioni di questo procedimento crimine parliamo di questo perché non è che parliamo di fatti remoti e questa è una caratteristica delle indagini che stiamo facendo e che voglio sottolineare non è quando, come quando ha parlato Buscetta, che ha descritto una mafia eh, di 10, 15, 20 anni fa, e molto spesso avviene, può avvenire così con i processi, cioè fotografie in qualche modo datate. Noi stiamo in qualche, cercando, e, e per una serie di circostanze credo riuscendo in questo momento, a filmare la realtà ma, eh, mafiosa calabrese in movimento, nel senso che, le indagini in questo momento seguono passo passo, filmano, infatti uso apposta la parola film non fotografia, perché è una realtà dinamica e noi dinamicamente la rappresentiamo praticamente come avviene. Perché, questo, per rispondere alla sua domanda, questa eh, indagine dei crimini rispecchia fatti che si sono conclusi praticamente eh, il 13 luglio 2010 quando sono stati eseguiti gli arresti ora l'indagine continua avrà sviluppi in futuro ovviamente e da questa indagine risulta che il movimento, la gran parte del movimento terra in Lombardia era regolamentata per così dire senza contestazioni era in mano in gran parte a piccoli imprenditori calabresi che a loro volta in qualche modo si rapportavano a dranghetisti calabresi e la, la, eh, la direzione diciamo anche commerciale, del di tutto questo, che come voi ben sapete so, significano affari miliardari, ho ragione ancora in lire magari, <ride> ma comunque milionari in euro, era di uno dei barbaro che pacificamente amministrava, eh, stabilendo 100 trasporti vanno alla ditta X, 1000 vanno alla ditta Y, in questo paese eh, il Movimento Terra è curato da Tizio e quest'altro da CAI morto, barbaro di morte naturale nel suo letto, è successo, uh, come spesso avviene in qualsiasi attività commerciale, qualcosa che ognuno vantava le sue ragioni, c'era chi si voleva allargare, chi aspirava a prendere il posto ritenuto migliore del vicino, eccetera, quindi fibrillazione e la fibrillazione commerciale si trasfonde in questo ambiente, in questi casi, in una, in una fibrillazione criminale, con grossi problemi. Questa fibrillazione criminale viene risolta, e tutto questo è filmato, documentato e registrato dalle ambientali, quando questi signori, alcuni di questi interessati, scendono da, dalla Lombardia, anche c'era una zona del Piemonte, interessate, e vanno a parlare a San Luca, a Pelle Giuseppe, figlio dell'allora vivo e latitante, capo carismatico dell'Andrangheta, Pelle Antonio Detto Gambazza, e, e lì il, il, il conflitto viene risolto, cioè vengono date le direttive e si stabilisce, tu hai questo, tu hai questo, tu quell'altro, questa è la stranezza e anche la forza dell'Andrangheta. Nel radicamento dell'andrangheta al nord, quali sono, se ci sono, responsabilità del territorio sociali, cioè del territorio a livello sociale, politico, economico, in questo radicamento dell'andrangheta? Ma guardi, su questo non che non le rispondo, le rispondo, io ricordo sempre ai suoi colleghi che mi fanno queste domande, che io faccio il procuratore di Reggio Calabria, e che queste domande vanno fatte ad altri magistrati e non magistrati che operano nel nord Italia però sulla base dell'esperienza dei processi che facciamo e quindi limitatamente a questo un abbozzo di, di risposta io gliela do il primo problema secondo me è capire cioè capire che quando sì. si presenta una persona è sette due approcci, uno di violenza e lì direi è abbastanza drammaticamente facile capire che qualcosa non va. E In questo caso l'unica cosa che da siciliano, vittima della mafia da 150 anni e da io dico, magistrato prestato alla Calabria da tre anni, posso veramente col cuore consigliare a chi vive in queste terre più fortunate del nostro paese è andare a bussare alla porta di Carabinieri e Polizia e fare denunze perché se, uno, se questi fenomeni si fermano all'inizio è molto più facile che non quando sono diventati una, un tumore stesso, e eh, il paragone è quello col tumore. In Sicilia o in Calabria ora incidere questo tumore è ovviamente molto più difficile, molto più doloroso. Se si comincia a molto più doloroso. ripeto, alla prima proposta caratterizzata dalla violenza, sarà spiacevole ma certo molto meno doloroso però molto spesso non c'è neanche la violenza in questo c'è un problema di vantaggi economici le faccio un esempio che non riguarda il nord ma il centro noi abbiamo, dico noi come autorità giudiziaria di Reggio Calabria abbiamo eh, sequestrato circa un anno e mezzo fa una serie di negozi di lusso a Roma, fra cui il Café de Paris, che era quello più famoso perché via Veneto, quindi con ricordi della dolce vita, diciamo, un, un, attira i titoli di giornale, e perché ritenevamo, il, il, il Tribunale si pronunzierà a breve, per ora la situazione diciamo, è questa, che in realtà questo, eh, questo, questa catena di negozi del lusso, per un valore stimato di 200 milioni di euro, fosse di fatto nella proprietà di un dranghetista eh, calabrese, di un piccolissimo paese della provincia di Reggio Calabria, che dieci anni fa se n'era salito al, a Roma, aveva tramite prestanome investito i suoi capitali ovviamente non guadagnati col sudore della fronte, lavorava apparentemente come commesso nel bar in questo bar, che dire bar ovviamente questo negozio di lusso eh, di cui era il reale proprietario e il proprietario apparente era un signore che nel paesino di mille abitanti sviluppava la lucrosa attività di barbiere come fosse il barbiere investire 200 mila in è una cosa da. l'altra comunque questo è l'antefatto però per rispondere alla sua domanda essendo stata fatta questa cosa a Roma ovviamente poi i giornali nazionali e quelli romani in particolare ci hanno dedicato nei due o tre giorni successivi ampio spazio e un cronista, credo del messaggero o del tempo, credo del messaggero ha fatto un giro per i negozi vicini della zona siamo nel pieno centro di Roma, via Veneto e ha chiesto ai negozianti ai commercianti, insomma dice ma non vi è sembrato strano che all'improvviso questi negozi di lusso che appartenevano a, a famiglie tradizionalmente inserite nel grande commercio ne di alta classe eccetera spuntava il barbiere di Sinopoli che ovviamente per quanto con i capelli tagliati bene si capiva che non era diciamo George Clooney con, con la pubblicità di Nespresso e allora il, il, la risposta è stata scoraggiante secondo me perché quella che portava il giornale, qui non parliamo di dati processuali ma ci possiamo credere, la risposta è stata sì ma avevano tanti soldi, cioè questi rilanciavano sulle offerte, in realtà poi dal processo viene fuori pure che c'è un momento di violenza perché il, il proprietario di del aveva fatto un compromesso con un libanese, una storia proprio da, da interessante, sotto questo profilo che aveva offerto un prezzo congruo, dopodiché però ci sono andati dei calabresi dal libanese e gli hanno detto tutto se deve andare, quello essendo libanese diceva perché? Lo gli hanno fatto capire che se ne doveva andare, quello resisteva, allora hanno agito sul versante del venditore, hanno offerto di più, il libanese ha fatto causa che ha pure vinto contro il venditore perché aveva dato una caparra alla ditta. Questo cosa vuol dire? Però il punto essenziale è la risposta. Hanno tanti soldi. Non è che chi ha tanti soldi necessariamente è persona per bene. A volte il problema dei soldi è un problema serio, nel senso che l'andrangheta, come le mafie in generale, possono presentarsi con facce apparentemente pulite, sia pure quella del barbiere, e con una disponibilità economica, e, come dire, invidiabile, e penetrare in queste regioni del nord in questo modo non è che l'illusione che bisogna combattere e che noi te, tante volte registriamo, percepiamo dalle intercettazioni e ci sforziamo di fare capire è che non è che tu, tu cittadino dell'Emilia o della Lombardia per semplificare, ti puoi illudere di ricevere il, la parte buona, cioè i soldi che indubbiamente sono utili, possono salvare una vita su una difficoltà finanziaria, e poi bloccare il, il quoziente di mafiosità che è intrinseco in questi soldi e nelle persone che ce l'hanno. Le due cose camminano assieme, se tu accetti i soldi, accetterai, prima o poi sarai costretto ad accettare il mafioso o un dranghetista mafioso insensolato che quei soldi ti porta e, e starai privo della tua libertà grazie, grazie. Grazie per, le, per la chiarezza delle cose che ci ha detto, che prima ha detto saranno poche cose, ma è comunque molto di più di quanto molta gente da queste parti voglia ammettere. E quindi grazie per averci spiegato bene come funzionano le cose. Faccio un altro paio di domande, una è questa, Buscetta Falcone aveva detto che la, la mafia, si riferiva a Cosa Nostra, ma vale per tutte le mafie, è la criminalità più la politica. L'andrangheta è la criminalità più la politica? Falcone continua a essere la massima autorità in materia nessuno di noi ancora e probabilmente per chissà quanti decenni potrà dire di sapere sulle mafie in generale quello che aveva saputo, intuito, capito eh, Falcone questa premessa non siciliana ma assolutamente sincera la mafia non è mafia se non c'è Oltre che la politica, perché dire la politica è riduttivo, non, non sembri, è persino semplificatorio. Perché ci pot così, eh, come dire, cambia un attimo il termine del ragionamento. A me in Calabria tante volte no, c'è un delitto più o meno importante, o c'è un'operazione più o meno importante, e poi dico. Che so, comprese quelle di cui hanno parlato la televisione, delle bombe, le minacce, ma c'è, e dice, ma è solo 'ndrangheta'? Quando tu mi fai, cerco di spiegare ai giornalisti calabresi questa domanda, non abbiamo capito niente già in Calabria, figuriamoci fuori, Nel se, o forse fuori è più facile che in Calabria. L'andrangheta come cosa nostra, non parlo della camorra perché lì finora non ho esperienza però, Canafi e camorra e mafie anche tra l'esperienza non mi manca sono tali e non sono mere bande criminali che un qualunque stato appena appena decente molto meno decente di quanto non sia l'Italia che ha forze dell'ordine, magistratura un apparato culturale che è il set, la settima potenza l'ottava, la sexta potenza eh, industriale del mondo quindi un qualunque stato appena decente risolverebbe nel giro di qualche eh, Se fossero solo bande criminali, di criminalità sia pure organizzata, di racket, eccetera. Drangheta e, e mafia sono tali, durano da 150 anni perché, ricordava l'altro giorno, Enzo Cicconta con cui credo poi parlerà, gli rubo quindi una delle mille cose che ho imparato da lui, che il primo Consiglio comunale sciolto per mafia o per drunkhet in Italia è quello in Reggio Calabria nel 1861-65, cioè subito dopo l'unità Italia. Quindi perlomeno da 150 anni combattiamo con questo fenomeno, la mafia è lo stesso. Durano da tanto perché non sono soltanto bande criminali, ma perché hanno le connivenze, le collusioni, le complicità, ma non soltanto della politica, perché lì ci potrebbe essere l'illusione che se si, eh, si arrestasse il capo della politica che protegge la mafia, il capo della politica che protegge, non avremmo risolto, è ovviamente necessario combattere la collusione della politica ma non sarebbe solo questo perché ci sono professionisti ci sono giornalisti, ci sono magistrati sono intellettuali di vario tipo e natura ci sono soprattutto gli imprenditori e qua torniamo a, a, a un discorso fondamentale perché gli imprenditori sono importanti lo sono sperimentato in Sicilia e Calabria ma temo che si possa eh, ripetere anche nel nord Italia, perché gli imprenditori sono, la definizione di brusche sono i tramiti, si possono usare altre, l'interfaccia dicono alcuni, si possono usare, il concetto è sempre lo stesso è, cioè sono delle persone che da un lato hanno il contatto con... Il mafioso londranghetista, perché devono fare un palazzo e hanno bisogno di chi gli fa il movimento terra, devono fare una strada e hanno bisogno di chi gli fornisce gli inerzi, eccetera. E quindi entrano in contatto con la faccia, se vogliamo anche al limite violenta, o con quella faccia finanziaria e economica, diciamo qui. Dall'altro lato, però... Nel palazzo della politica, la dal sindaco per restare a terra terra, o anche in procura, o, o al tribunale, o al giornale, che è, non si presenterà mai quello che io dico da siciliano Don Peppe con la coppola e la lupara, che naturalmente sarebbe fermato dai carabinieri prima di arrivare in, nelle stanze che contano. Si presenterà l'ingegnere X, il notaio Y, il commercialista Z, il quale avrà la camicia bianca, il vestito grigio, comunque le cose importanti, il computer portatile, tutte queste belle cose e prospetterà al politico delle esigenze che possono anche essere, e questo cerca di spiegare perché anche è anche difficile poi dire quei politici sono collusi, perché se da me politico viene per dire, o da me sindaco del paese, viene un professionista diciamo per comodità e mi dice guarda questa strada piuttosto che portarla da, da, dal paesino A al paesino B per, altro, per un, delle motivazioni che possiamo immaginare facciamo fra il paesino C e il paesino D ci possono essere mille spiegazioni compreso quello di avere dei voti in più o in meno eccetera oppure perché lì ci sono frazioni isolate le spiegazioni possono possesse 100.000 in realtà, questo professionista si fa portavoce, sapendolo, di esigenze del mafioso che con cui lui è in contatto e di cui è il tramite, perché il mafioso avrà interesse, per esempio, a valorizzare quei terreni che già si è acquistato, oppure che erano già suoi, o di suoi prestare cose di questo genere, oppure perché lì c'ha impianto di calcestruzzo, per cui se si fa la strada fatalmente poi l'impresa che vince l'appalto si dovrà riferire all'impianto di calcestruzzo fra i paesi C e D il politico fa la sua scelta e lì la domanda è a cui è, difficil è difficile rispondere in sede processuale il politico che sceglie in questo esempio ipersemplificato di fare la strada C fra C e D invece che fra A e B perché gliel'ha detto il professionista Tizio Sapeva che Tizio era il portavoce, il tramite del mafioso o no? Se la risposta è che lo sapeva, ovviamente potremmo dire in sede penale che il politico è anche lui colluso, risponde di reati e va arrestato. Può anche darsi che noi questa prova non l'avremo, o perché il politico non lo sa o perché noi non riusciamo a raggiungere la prova. In questo caso il problema giudiziario finisce lì, e comincia però un problema di certo. cultura politica, di, di civiltà, di giornalismo, eccetera, che è un altro piano. Certo, chiarissimo come sempre. Io un'altra domanda, prima di farla abbiamo in collegamento Don Luigi Ciotti, che salutiamo naturalmente, voi tutti conoscete Don Luigi, che ci sta ascoltando, al quale faccio io una domanda, che è questa. E questa lotta alla mafia in, nel sud, nel nord anche, e soprattutto in Calabria, qui stiamo parlando soprattutto della Calabria, eh, è costata un sacco di vittime, un sacco di, di sangue innocente sparso. Ora, per queste vittime, per quello che le vittime hanno sofferto, riusciamo ad immaginarci un sud, una Calabria, un'Italia intera fino al nord senza mafia? Come ce la immaginiamo? Beh, Dobbiamo fare di tutto, ma proprio... Assumerci di più insieme questa cosa è con stabilità perché ci sia un cambiamento nel nostro paese perché non è possibile andare avanti in questo modo. Io sono qui con oltre 400 comuniari di vittime innocenti di mafia, Terrazini, in questa stupenda terra della Sicilia. È la prima volta che da tutte le parti d'Italia ci si incontra insieme per riflettere, elaborare dei percorsi, mettere in luce delle criticità, ma anche per portare un contributo perché il legislatore tenga conto di questi vissuti non in celebrazioni, in memorie, ma in fatti molto a terra e molto concreti. Era mai successo che ci i cittadini familiari lavorassero due giorni in gruppi di lavoro per fare delle proposte concrete che non riguardano solo la loro, le loro vicende, il loro dolore ma anche, ma anche che cosa si può fare di più insieme per un cambiamento. Secondo, è come immaginarsi per la Calabria delle persone stupende ha delle associazioni stupende, ha delle belle realtà, ecco. E la Calabria stessa, la Sicilia stessa che ha al suo interno la capacità, l'intelligenza. Io tutte le volte che vado in Sicilia, vado in Calabria, vado in Campania, imparo, imparo, imparo dalla gente che lì ci lavora, che lì si dà di tutto, che lì si sporca le mani allora bisogna soprattutto stima e valorizzare quello che c'è di positivo. Ma mettono in grado di poter operare tutto questo. Lotto alla mafia vuol dire giustizia sociale, vuol dire lavoro, occupazione, vuol dire sostegno alle famiglie, vuol dire una grande strategia di protagonismo da parte dei giovani che quando trovano dei punti di riferimento veri, coerenti, credibili, ci sono. Secondo una grande sfida culturale, perché la cultura che dà la sveglia alle coscienze, la cultura che dà la dignità alla libertà delle persone, e quindi è importante l'investimento culturale per un cambiamento. Come importante lo è stato e lo è il grande lavoro nelle scuole. L'altro aspetto difficile, certamente, sono i codici mafiosi è la mentalità, la cultura tra virgolette mafiosa io penso proprio nella Calabria ma lì davanti a me ci sono dei maestri che queste cose me le insegnano eh, come, che cosa vuol dire far a un clan, una famiglia mafiosa non è così semplice rompere quei codici è un cammino lungo ma un cammino che ha bisogno di un morso di più di più impegno da parte di tutti allora da una parte per me oggi più che mai c'è stima e riconoscenza immensa, non ho parole per continuare a dirlo rispetto al generoso lavoro dei magistrati e delle forze di polizia, e anche non dimenticando alcuni bravi amministratori che vivono una politica con la P maiuscola del nostro Paese. Ma il cambiamento ha bisogno veramente di giustizia sociale, di politiche sociali, sfide culturale, sfide educativa e soprattutto bisogno di ciascuno di noi, non si può delegare agli altri, è sempre tocca agli altri fare, ecco la Calabria è una terra meravigliosa, l'Officio è una terra meravigliosa, ci sono delle, delle risorse, delle intelligenze, delle persone di grande valore, però il problema deve essere di un'Italia che sente questo problema suo, perché non è un problema che riguarda solo facciare geografica, È un problema nazionale. A Torino è stato ucciso il procuratore capo della Repubblica Bruno Caccia. Dejo è stato commissariato per l'occupazione mafiosa tre giorni fa. Bardonecchi anni fa è stato commissariato per l'occupazione mafiosa. I soldi vengono investiti da lord, dal centro, non solo in Italia ma anche all'estero. Ed è per questo che noi, il 19 marzo, saremo a Bruxelles, con tutte le realtà di libera europea e per conto a quattro nazioni, perché l'Europa abbiamo costruito con fisca dei beni, uso sociale dei beni in tutta Europa. Perché è importante che dove i giochi criminali investono tutto per impunire la collettività. Poi bisogna utilizzare questi beni in questo modo uh, ci fanno dei grandi numeri nelle conquiste, ma poi una gran parte non possono essere utilizzati allora questo non va assolutamente bene anche perché il 47% di questi beni sono sotto ipoteca bancaria allora la politica trovi un modo di sbloccare questa situazione e l'altro grande mare del paese a nord e sud al centro resta la corruzione signori lo spesso al viatico di Tartorresco. Avete ringraziamo a che cosa, cosa dobbiamo combattere e a che impegno veniamo chiamati, un impegno che qua, a politicamente scorretto, a Casalecchio accogliamo, direi in pieno. Lo ringraziamo, lo salutiamo ancora. E gli diamo appuntamento. A voi, la... ti saluto a tutti questi familiari da tutte le parti d'Italia che, che rappresentano ognuno di loro delle famiglie. Come vedete, è un impegno che. Come avete sentito da Don Luigi, non solo è nazionale, ma sta diventando internazionale, con le iniziative di Libera a livello, a livello di Parlamento europeo e a livello internazionale. È un impegno che ci vede tutti pienamente coinvolti, diamo appuntamento a Don Luigi Ciotti per le prossime edizioni di Politicamente Scorretto, qui a parlare con noi di queste cose. Arrivo, arriverò! Salutatemi il dottor Signatone, che è un grande! Bene, grazie, grazie. Grazie e ciao. Continuo con la mia ultima domanda, poi, passiamo, poi parleremo ancora eh, con il procuratore Pignatone nel dibattito successivo, ve l'ho detto è una maratona, siamo sempre qua. Eh, L'ultima domanda è questa, un po' di tempo fa avete avuto una serie di intimidazioni, di attentati, di bombe e poi in una cabina telefonica un bazooka che non è una cosa, voglio dire, da prendere sotto gamba, ovviamente non è stata presa così, non è, è già abbastanza inquietante una busta con un proiettile, ma un bazooka vuol dire una cosa molto più grossa, vuol dire una potenza militare, una minaccia militare, una minaccia da esercito, da Stato contro un altro Stato. Perché? Che succede? A che punto sono, per quello che si può dire naturalmente, le indagini nell'Andrangheta e dove bisogna colpirla per vincerla? Allora, sono tante domande in una. Intanto perché? Ovviamente la risposta non è, non è neanche di mia competenza da un punto tecnico giuridico perché procede la procura di Catanzaro però qui non, non ci interessa dire stato Tizio e stato Caio anche se poi in realtà anche questo abbiamo fatto dei passanti che una delle caratteristiche stranissime di questo periodo storico e che tutto procede con una velocità eccezionale. Il, il, la risposta al perché ci sono state queste pesantissime intimidazioni, perché eh, il 3 gennaio è stata messa una bomba davanti alla procura generale di Reggio, il 26 agosto è stata fatta esplodere un ordigno davanti al palazzo dove abita il procuratore generale di Reggio. Il 5 ottobre è stato fatto trovare il contenitore di un bazooka vicinissimo al mio ufficio con una telefonata che diceva che è un regalo per il procurato. Queste sono le intimidazioni. Poi ci sono state una serie di intimidazioni come del tipo che diceva lei, cioè le lettere, comproiette, eccetera, a diversi magistrati del mio ufficio e anche di altri uffici di procura contraddicendo quell'altra cosa che di solito si dice dell'Andra anche da c'è cioè che rifugge dai delitti eccellenti che è finora quello che è normalmente avvenuto ma che ha grandi eccezioni perché nel 91 fu ucciso il sostituto procuratore di Gianni Scopelliti nel 2005 c'è l'omicidio Fortunio che era il vicepresidente del consigliere Gianni nel 2007 c'è la strage di Duisburg che una specie di dichiarazione di guerra in, in Europa la risposta che noi crediamo di poter dare a questa, a quel, ai fatti di quest'anno, del 2010 è che c'è un'azione di repressione è una risposta complessa, perché le risposte semplici secondo me non esistono in queste cose e non necessariamente completa, perché ovviamente molto rimane da capire però secondo me ci sono delle cose che si possono dire con certezza da un lato in Calabria c'è da alcuni anni per comodità partiamo da, da Duisburg, dal dopo Duisburg e che si è andata accentuando sempre più una risposta dello Stato che significa polizia, carabinieri, finanze, magistratura tutta eccetera che è particolarmente efficace nel senso che ha raggiunto, vi risparmio le cifre, centinaia e centinaia di arresti, sequestri di beni, e scoperte, quelle con, non tutte naturalmente, ma alcune di quelle connessioni con quella che viene chiamata la borghesia mafiosa, la zona grigia, cioè imprenditori, commercianti, professionisti eccetera, finiti anche in galera eccetera un'azione particolarmente efficace, questa è percepita come tale dall'Andrangheta, e su questo non ci sono dubbi perché ci sono le intercettazioni che parlano, e poi certissimamente è stata sconvolgente per l'Andrangheta questa operazione e il crimine, perché da un lato ha fatto toccare con mano... Grazie alla televisione, i filmati, le registrazioni, cose di cui o non si era mai saputo nulla, cioè le riunioni di indranghetisti a Polsi, a, eh, alla periferia di Milano, l'elezione dei capi, il brindis, quello che tutti penso abbiate visto in televisione, o si era favoleggiato senza averne mai la prova, cioè si, nei libri c'è scritto che gli indranghetisti si riuniscono al santuario della Madonna nei Polsi il 2 settembre di ogni anno ma naturalmente mai nessuno l'aveva visto. invece qui abbiamo il filmato che dimostra che tutti gli indanghetisti della Calabria vanno lì a rendere omaggio a quello che 15 giorni fa, prima, il 19 di agosto, i capi famiglia più importanti avevano designato per questo periodo come vertice della, della provincia e l'organismo, cioè vertice dell'organizzazione. Questo per gli andranghettisti, questo disvelamento, essendo l'andrangheta come la mafia, un'associazione segreta, questo disvelamento della loro più, direi, intima realtà, ha un carattere terrificante, così come è stato terrificante a suo tempo, al di là di, di quello che ha detto o non detto, Buscetta che ha infatti è lo spartiacque per la lotta alla mafia, c'è cioè un prima buscetta e dopo buscetta. qua, non essendoci pentiti come buscetta, secondo me queste intercettazioni, questi video, hanno lo stesso effetto. E questo è un aspetto, cioè la repressione che lo Stato è riuscito a fare in questi anni, secondo me ha creato una serie di tensioni, preoccupazioni, eccetera, che spiegano come possa essere poi maturata per motivi che saranno da accertare in questo accettamento eccetera le, le bombe eccetera dall'altro lato io dico sempre che la preoccupazione delle cosche aumenta perché a Reggio Calabria ci sono io dico timidi ma, ma significativi e sensibili segnali di risveglio della società civile. Questo può sembrare strano da capire a Bologna o altrove, dove eh, io vi ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare, dell'invito e della presenza, che è una domenica di mattina, con questo tempo che per me siciliano fa schifo terribilmente. <ride> Ci sono alcune... <ride> per cui avete la mia solidarietà da siciliano. Beh, eh, ci sono tutte queste persone che vengono a sentire le, mie, le nostre chiacchiere su questo argomento, è, una, è chiaro che è una sensibilità civile importante, che da, da, da, da meridionali vi invidiamo, veramente eh, cioè, fa onore, diciamo, da, da italiana a italiana. In, a Reggio Calabria il primo problema può sembrare strano, ma lo abbiamo ripetuto in un convegno che abbiamo fatto anche con eh, Francesco Forgenzo Ciconte fino a giovedì scorso, il primo problema è che i calabresi e i regini particolari capiscano che l'andrangheta è un problema può sembrare assurdo, ma non è assurdo perché sono, è talmente compenetrato nella vita, dico da 150 anni almeno a questa parte che può sembrare assurdo, e non lo è a parte che l'andrangheta porta ricchezza poca, ma pure al Reggio il Reggio è una città in cui il, il come dire, c'è una differenza fra tenore di vita e guadagni leciti dichiarati, la più alta in Italia, il cioè, che significa, posto che è una città poverissima, nulla da vedere con queste terre, chiaramente, però una parte di questa ricchezza modesta è di provenienza palesemente illecita, perché non, non, non c'è un lavoro, un'industria, eccetera, che la giustizia. E allora, in tutto questo, la, la città di Reggio, in particolare ma tutta la Calabria in generale da qualche tempo in qua sta prendendo coscienza di questo problema ci sono delle associazioni che riuniscono cittadini qualunque che sono scesi per esempio in piazza ogni 3 del mese perché la prima bomba è stata il 3 gennaio ogni 3 del mese scendono in piazza si riuniscono in un teatro cosa, per fare qualche cosa che sia poi c'è stata una grande manifestazione a caratteristica però a Reggio Calabria ha riunito, non, si dice 25.000 persone, saranno state 10.000 magari, ma sono sempre numeri incredibili. Secondo me l'insieme dei due fattori, una repressione efficace e una, e, sia pure quelli che qui possono sembrare piccoli segnali, ma che a Reggio sono giganteschi, segnali di ripresa della vita civile preoccupano le cose, che era il grosso della risposta. La seconda parte dice a che punto siamo con le indagini. È successo, dicevo prima, le, le cose corrono velocissime in Calabria in questo momento, in una realtà finora pietrificata succede tutto all'improvviso in tanti modi. È successo che da, dalla fine di agosto a oggi abbiamo acquisito la collaborazione di cinque persone appartenenti alle Cosche, le quali si sono presentate, chi è i carabinieri? chi alla procura della Repubblica dicendo vogliamo collaborare fenomeno che non avveniva in Calabria da, da, da, da decenni tanto che c'è un mito falso per cui in Calabria non ci possono essere pentiti invece è soltanto un mito falso perché la realtà è quella che stiamo dicendo ci sono cinque persone che per ora, non oggi che domenica ma domani, dopodomani eccetera, raccontano la storia della loro cosca anche se questa storia coincide con quella della loro famiglia perché un altro mito falso è che i calabresi non ci possano essere pentiti per l'andranco non ci possono essere pentiti perché dice siccome sono tutte famiglie fratello le legate, nessuno accusa il suo fratello, lo zio, eccetera questo è già avvenuto in Sicilia e sta avvenendo in Calabria uno di queste persone ha detto sono stato io a dare l'ordine di mettere la bomba di mettere la seconda bomba di piazzare il balzo e per, questo, per questi fatti e per molti altri è attualmente in galera le motivazioni, ripeto io non le posso dire in questo momento ma c'è, a proposito dei pentiti un, dico una cosa che non dice la domanda ma che complete il quadro non so se qualcuno l'ha letto sul Corriere della Sede l'ultima di questi collaboratori di giustizia è una donna si chiama Pesce Giuseppina, la famiglia Pesce è la famiglia più importante di Rosarno, che è una cittadina dell'alta provincia di Reggio Calabria, sulla costiera tirrenica, ed è anche la famiglia Pesce una delle sette o otto famiglie più importanti dell'intera andrangheta, cioè i pesci sono un, una delle dinastie storiche fondamentali. Noi abbiamo nel corso di questo 2010, faticosamente, fatto una serie di procedi, processi, di arresti, di sequestri di beni, cioè un'attività repressiva, di, con noi sempre lo Stato, non Giuseppe I. E in, in una di queste operazioni era stata arrestata questa signora, eh, pesce Giuseppina, perché è ritenuta da noi, dal giudice, da, dal Tribunale, della libertà colpevole, di fare parte della Cosca, di mandare, portare messaggi da dentro o fuori al carcere, di, di avere intestati i beni de, de, de, degli uomini, diciamo, e così A un certo punto questa signora ha deciso di pentirsi, ha mandato a chiamare il magistrato, ci è andata una mia collega, hanno fatto gli interrogatori. All'inizio, come si fa sempre, la domanda è ma perché ha deciso di collaborare? In altri casi, e non c'è niente di scandaloso, la risposta è perché voglio uno sconto di pena. E non c'è niente di scandaloso perché l'Istituto dei collaboratori di giustizia, che infatti non bisogna chiamare pentiti, è di gente che a un certo punto, e c'è una legge per questo, così come avvenne per il terrorismo, tu mi dai delle informazioni, ammetti quello che hai fatto, mi dai delle informazioni in cambio io ti do un trattamento di L'importante è che dicano la verità, non è che io, Stato, pretendo la redenzione morale, quello è il compito di Don Pino de Maggi, ma glielo presenteremo dopo. Il problema della signora Pesce è più interessante, perché perché la signora Pesce dice io per me, i miei due o tre anni di galera che sono esperti, quindi sanno anche il tariffario cioè, si era fatto il conto che le aspettavano due o tre anni di galera E probabilmente era anche un conto giusto per quello che aveva fatto e per gli standard calabresi il, dice me li sarei pure fatti però ho deciso di collaborare perché ho tre figli e non voglio che loro restino immersi in questa realtà, che loro vivano la vita che ho vissuto io. E poi scende ancora più nel particolare. Mio figlio, perché uno è maschio, mi pare due femmine, mio figlio vole, una volta disse che voleva fare il carabiniere. Lo zio lo ha massacrato di botte e poi gli ha detto, poi fra un po' di tempo la pistola te la regalo io. Dice, io non voglio, dice Giuseppina Pesce, che questo avvenga. Beh, secondo me le parole di Giuseppina Pesce sono un grande segno di speranza. Certamente. Allora, ringraziamo il procuratore con cui poi continueremo a parlare tra poco. Io da persona, da cittadino del nord e di queste parti... Voglio dirgli due cose, uno che lo ringrazio per gli apprezzamenti, per la nostra sensibilità antimafia, ma anche qua bisogna ancora capire bene che l'Andrangheta è un problema. E seconda cosa, ieri anche qui avevamo un sole siciliano, era una giornata splendida, peccato che è arrivato proprio oggi. Cinque minuti, un minuto, è tempo di cambiare l'assetto del palco e siamo di nuovo qui a riparlare di queste cose.